Tutto vai da là dentro mi, mi senti amico? Amico mi hai chiamato? Prego? Come mi hai chiamato? Ripetilo, pezzo di merda! Perché non ti siedi e non ne parliamo da persone adulte? Devi sempre leggermente altra... QUATTRO ANNI Mordred. Posso spiegare? Puoi spiegare? Puoi spiegare perché sono passati quattro anni e io non me lo ricordo? eh? In effetti sì Posso Ricordi tutto? Non tutto Non ancora Ricordo abbastanza da sapere che mi hai mentito, amico Mi dispiace Non volevo farti questo, davvero ma era necessario. Necessario? Sì. Avevi quasi deciso di andartene. E io non potevo permettertelo. Quando sei inciampato e hai battuto la testa nella foga di abbandonare me e questo bunker. Ho pensato che fossi morto. Poi, quando sei rinvenuto, ti comportavi in modo strano, come se fossi entrato qui per la prima volta. Come se fossi... Qualcun altro. Ho temuto che lui si fosse servito del tuo corpo per penetrare nel bunker. Sai a che mi riferisco. Quando però ti sei messo a registrare al microfono, ignaro di quanto ti fosse successo, allora, allora ho capito. Amnesia. Ho sfruttato la situazione a mio vantaggio. Per cercare nuovamente di convincerti a non uscire da qui. Perché? Perché? Perché fuori di qui ci sono solo paura, sofferenza, morte. Farò tutto ciò che è in mio potere per evitarti un simile destino. Lo giuro. Non c'è niente là fuori. Niente. È tutto un bluff. La paura genera la paura. Io non so niente. Io sto avendo paura di niente. Questo è quello che lui vuole farti credere, per indurti ad aprire quella porta. Smettila. Smettila. Non hai avuto scrupoli fino adesso, perché dovrei continuare ad ascoltarti? Sei un Giuda! Io potrei farti a pezzi con le mie mani oh, so che potresti farlo è così che inizia la malattia si insinua come un cancro dentro di te e poco a poco ti cambia ti, ti trasforma ti rende sempre più simile all'essere che vuole che tu esca da questo rifugio Subdolo. vieco minaccioso, cattivo, quando uscirai da qui non ci sarà nessuna differenza tra lui e te, nessuna salvezza, ucciderai chiunque ti capiti a tiro e sarai come tutti gli altri, homo homini lupus. Stai mentendo? Io non lo so perché, ma mi stai raccontando un sacco di balle. Se devo morire oggi va bene. Ma io uscirò di qui... Adesso. Ora sei tu quello che sta bleffando. Non vuoi davvero uscire. Vuoi solo dimostrare a te stesso di poterlo fare. Come ci si senta a scoprire di che pasta sei fatto? Eh? Messo in scacco da un pupazzo. Complimenti. Che cosa hai detto? Che cosa stai farfugliando? Ma non è ancora scacco matto. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Dove, Dove l'hai messa? Dove l'hai messa? Dove ho messo cosa? Non fare il furbo. L'hai nascosto mentre ero in bagno, vero? Ma di che cosa stai parlando? Hai perso qualcosa? E io sono solo uno stupido pupazzo, l'hai detto tu stesso. Come avrei potuto nascondere qualcosa? Andiamo. E tu vuoi farmi impazzire, vero Mordred? Tu vuoi farmi impazzire? È questo il tuo piano? Ti sbagli. Voglio solo continuare la partita. E vedere chi vince.